eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus dove torneremo sulla notizia eh, della settimana ovvero eh, il Varo da parte del governo della prima manovra finanziaria manovra da eh, 35 miliardi che il governo Meloni eh, insomma ha messo sul piatto per affrontare innanzitutto l'emergenza energetica perché ricordiamo ecco che di quei 35 miliardi 21 quindi praticamente due terzi verranno utilizzati per aiutare eh, le imprese e le famiglie ad affrontare il caro bollette. Una manovra ecco, che la stessa Premier in conferenza stampa ha definito coraggiosa e coerente con gli impegni presi con gli italiani durante la campagna elettorale. Giudizio invece totalmente opposto eh, quello dell'opposizione in particolar modo del Partito Democratico Enrico Letta l'ha definita eh, una finanziaria profondamente iniqua e anzi ha annunciato anche una manifestazione di piazza per il 17 di eh, dicembre noi cercheremo di fare una valutazione complessiva e poi naturalmente anche di addentrarci nello specifico con il nostro ospite, il nostro editorialista economico Gianfranco Fabi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buona giornata a tutti. Ecco Gianfranco innanzitutto appunto ti chiedo una tua eh, valutazione perché eh, le parole della Meloni le abbiamo sentite, ha detto è una manovra questa tra l'altro pensata eh, soprattutto per aiutare le fasce più deboli eh, della popolazione, eh, mentre ecco c'è un'altra parte eh, della vulgata che dice l'esatto contrario, cioè che in realtà eh, queste grandi promesse mirabolanti che erano state fatte durante la campagna elettorale non sono state poi mantenute e eh, dal, taglio dal taglio del cuneo fiscale alle pensioni che non saliranno ecco, eh, a, a 1000 euro, in realtà le fasce più deboli vengono escluse. Ecco, tu eh, da che parte ti collochi e soprattutto come giudichi eh, questa manovra? Ma indubbiamente hanno ragione tutti, hanno ragione mm. chi dice che la manovra in parte attua le promesse elettorali, hanno ragione chi dice che è una manovra abbastanza limitata eh, e che eh, punisce alcuni e favorisce altri. Eh, indubbiamente da un profilo politico c'è cioè da dire che eh, il, governo, il governo questo primo governo di centrodestra ha fatto un po' quello che poteva perché i vincoli in cui si doveva muovere si, dove, si, si è dovuto muovere e si dovrà muovere sono molto forti sono vincoli finanziari sono vincoli europei sono vincoli di compatibilità del debito e così via quindi i margini di manovra erano molto scarsi indubbiamente questa manovra è una manovra che eh, si dice appunto che aiuta i cetidei e lo fa soprattutto nella parte eh, diciamo di compensazioni per il caro bollette, per il caro energia, qui c'è uno sforzo molto forte soprattutto per i primi mesi dell'anno e questo è soprattutto a favore dei ceti più deboli per cui ci sono anche delle agevolazioni che vengono peraltro concesse ai comuni sulle spese alimentari per le famiglie più disagiate, quindi su questo fronte c'è indubbiamente una risposta all'esigenza dei ceti deboli e, dubbia, poi il resto eh, è più complesso, il reddito di cittadinanza è un punto diciamo, di forza dell'opposizione del quando era il governo dei 5 Stelle, però è indubbio che sia stata una misura concessa con grande larghezza, senza eccessivi controlli, che ha dato, che ha dato anche spazio a, a, a delle truffe e a, a delle ingiustizie appunto, nella divisione. Quindi eh, è diciamo, opportuna anche una revisione del reddito di cittadinanza e il governo si è mosso con gradualità cercando e promettendo poi di attuare delle misure che rendino, rendano effettivo il diritto. Al lavoro e la possibilità, soprattutto, di lavoro per le persone che percepiscono il reddito e che a un certo punto non lo percepiranno più perché potranno essere occupate. Quindi diciamo il governo si è mosso con gradualità, i margini di manovra erano e sono molto stretti. Eh, le misure, ovviamente, eh, da una parte accontentano, dall'altra scontentano tutti. In questo caso, si può dire, in fondo, che la manovra eh, è la migliore delle manovre possibili in questa fase. Ovviamente la maggioranza avrebbe fatto, la minoranza l'opposizione avrebbe fatto una scelta diversa se fosse stata al governo. Ma al governo ora c'è questo governo di centrodestra, e dovremo vedere poi gli effetti concreti della manovra. Anche in questo caso, bisognerà giudicare se il pudino è cattivo o buono dopo averlo mangiato. Quindi ecco, per adesso le schermarie sono schermarie un po' ideologiche, direi di fondo, bisognerà vedere poi le misure concrete che il governo riuscirà a mettere in atto, mh, soprattutto su due fronti, direi da una parte l'attuazione del piano nazionale di, eh, di ripresa e resilienza che è importantissimo per dare delle risorse al Paese dall'altro per mettere a punto quelle misure di riforma sul reddito di cittadinanza e sulle pensioni che sono ancora abbastanza indefinite e soprattutto a breve termine. Non si vede un progetto a medio e lungo termine su questi fronti certo ecco poi ci torneremo naturalmente nello specifico eh, sulle misure eh, adesso invece prendendo spunto proprio ecco, dalla tua riflessione Gianfranco ti volevo chiedere eh, hai detto eh, il governo in sostanza ha fatto quello che poteva perché aveva un po' eh, le mani legate da una parte appunto la necessità di affrontare eh, l'emergenza energetica e dall'altro però anche l'occhio vigile dell'Europa eh, perché abbiamo visto insomma la von der Leyen che si è espressa anche sulla manovra italiana dicendo beh noi comunque attenzioniamo sempre alla situazione eh, dell'Italia. Ecco, Tra le due cose, secondo te che cosa ha contato di più? Beh, al fondo c'è poi un vincolo finanziario che mette insieme un po' le due cose, perché eh, da una parte l'Europa ovviamente eh, ci guarda attentamente perché eh, l'anno prossimo dovrà essere rimesso a punto col patto di stabilità che è stato sospeso eh, nei primi mesi della pandemia per consentire giustamente ai paesi di spendere di più per cercare di eh, evitare eccessive ricadute della crisi economica proprio per la pandemia quindi il patto di stabilità andrà rivisto e andrà rivisto anche eh, in accordo con i vari paesi ma indubbiamente eh, eh, non, non si può pensare che sia un patto che andrà rivisto secondo una, dei principi appunto di, di liberalismo assoluto eh, ci saranno eh, dei vincoli delle compatibilità e qui si intreccia l'altro vincolo che è quello finanziario è chiaro che per spendere di più eh, e magari per tagliare le tasse quindi per incassare di meno eh, bisognerà fare del debito fare del nuovo debito Ecco, la finanziaria, questa legge di bilancio colloca il, il deficit per l'anno prossimo al 4-5% che è già superiore a quello che era stato sempre il vincolo del 3%, ogni tanto non rispettato e non solo dall'Italia dei parametri europei, però fare debito vuol dire, vuol dire andare sui mercati a chiedere appunto dei finanziamenti, a collocare dei titoli di Stato e, è chiaro che se eh, questi eh, finanziamenti sono eccessivi se eh, il, il, il governo non dà eh, sicurezza la, eh, quello che accade è un rialzo dei tassi di interesse, quindi un costo maggiore sia per il debito nuovo sia per il debito in scadenza, l'Italia ha per fortuna un debito che ha delle scadenze abbastanza lunghe in media sono sette, sono sette anni però questo vuol dire che ogni anno sono 400 miliardi e qualcosa di più da chiedere ai mercati, quindi un rialzo dei tassi di interesse aumenterebbe i costi per il servizio del debito e quindi ridurrebbe ulteriormente gli spazi di manovra per le spese correnti e per gli investimenti Ecco per questo all'interno di questi vincoli si tratta di, eh, di muoversi con, con estrema contea, cercando appunto di utilizzare le risorse dove ci sono quindi come dicevo è importantissimo che si sblocchino eh, i, le, le risorse europee del piano eh, di PNRR e quindi su quel fronte si possa agire a livello di spese e di investimenti. Il resto è fatto più di piccole misure di piccole manovre molto spesso che sono quasi delle bandierine per affermare appunto una certa identità del nuovo governo però il nodo di fondo si, si gioca appunto su, sullo stock del, del, del debito che non può aumentare troppo e sulla possibilità e sulla capacità soprattutto di eh, stimolare appunto gli investimenti che possono essere investimenti che mettono in moto un circolo virtuoso più investimenti più eh, occupazione, più occupazione, più, più salari, più tasse, e quindi un circolo virtuoso dell'economia. E per questo gli investimenti del piano europeo sono fondamentali. Certo, assolutamente sì, i soldi che arrivano dall'Europa eh, sono determinanti, ma torniamo, l'abbiamo accennato prima, alla questione più dibattuta, appunto quello del reddito eh, di cittadinanza, eh, con un termine, soprattutto i cosiddetti occupabili, ci si riferisce a quella fascia di eh, popolazione tra i 18 e i 59 anni, eh, che eh, saranno inevitabilmente toccati eh, dalla riforma eh, della misura, perché che cosa succederà nel 2023, che non potranno più godere appunto dei soldi garantiti, dallo Stato per 12 mesi, ma per 8 mesi. E ti riporto a questo proposito le parole del professore di diritto del lavoro dell'Università Bocconi, Maurizio Del Conte, che ha detto: È una follia pensare che in 8 mesi si passi da occupabili a occupati. Ecco, eh, a parte ecco, queste, queste parole, che ovviamente ecco, eh, ti invito a commentare, c'è un po' di accanimento nei confronti del reddito di cittadinanza che è una misura che, comunque, bene o male, in questo periodo di grave difficoltà economica è servita ad aiutare aiutare centinaia di migliaia di famiglie in difficoltà? Sì, indubbiamente, c'è un po' una una parte ideologica nella, nelle prese di posizione sul reddito di cittadinanza non bisogna dimenticare peraltro che il reddito di cittadinanza non è un'invenzione eh, del governo, eh, del governo eh, dei, dei 5 stelle quando appunto era, i 5 stelle erano il governo con la Lega ma è, è una modifica di quello che è stato un reddito di inclusione che era stato varato eh, dal governo eh, di, di, di, di centro-sinistra prima delle elezioni, quindi c'era già in Italia un reddito meno, cioè una platea molto meno ampia, un reddito di inclusione che serviva soprattutto a portare al lavoro chi appunto era occupabile e chi aveva un disagio ed era un reddito che aveva in parte una, um, in parte una responsabilità ai comuni che potevano controllare meglio le effettive esigenze. Eh, sociali appunto di chi poteva eh, usufruire di questo reddito. Il reddito di cittadinanza ha aperto le porte, è stato affidato all'Inps e senza affidare all'Inps per altri controlli se non del tutto eh, formali e quindi eh, de all'interno del reddito sono arrivate domande che sono state soddisfatte con una semplice eh, timbro e con una semplice firma senza nessun controllo. Poi i controlli li ha fatti la Guardia di Finanza, li hanno fatti i carabinieri, sono emersi centinaia di casi appunto di, eh, di illecito eh, ottenimento di questo reddito, indubbiamente molto pochi perché eh, di fronte alla platea di milioni è chiaro che la Guardia di Finanza ha anche altre cose da fare che non controllare uno per uno il reddito di cittadinanza, però c'è anche da tener conto che eh, la riforma di questo reddito eh, Deve affrontare quello che potrei chiamare un vincolo sociale. E infatti c'è il rischio, dato che questo reddito è diffuso soprattutto nel mezzogiorno, e il mezzogiorno è una delle aree più, più importanti d'Italia, anche è una delle aree in cui ci possono essere le maggiori opportunità di crescita perché parte un po' più in basso rispetto a ai livelli dell'Alta Italia, ecco che questo reddito, una modifica molto, molto forte, molto drastica di questo reddito potrebbe provocare dei, dei disordini sociali, potrebbe provocare non solo un disagio ma anche eh, un'offensiva cavalcata un po' dall'opposizione contro il governo con il rischio appunto di battaglie sociali che in anni lontani abbiamo visto, basta ricordare eh, le rivolte che si sono state in Calabria quando si doveva decidere il capoluogo della regione negli anni 70. Tanti. Certo. Ecco, anni lontani indubbiamente però le, le, le, un po' di fuoco, un po' di di, di, di braccia sotto la cedere continua ad esserci e quindi è facile innescare anche un fuoco sociale. Quindi su questo fronte ecco bisogna certamente il, go il governo che ha promesso di muoversi con, con gradualità anche se ha già dato un po' dei, dei, dei, degli steps, dei passi eh, da compiere, delle date da fare però deve appunto muoversi anche cercando di compensare il più possibile eh, gli effetti di questo reddito sui ceti, sui ceti che possono essere direttamente interessati è è chiaro che in otto mesi non si può dare lavoro a, a milioni di persone. Però eh, un cammino comincia sempre con, con un primo passo, si tratta di cominciare a entrare nella logica che eh, gli occupabili possono essere occupati nel, nel settore pubblico, nel settore privato, nel settore non profit, ecco però appunto che una persona che eh, attualmente riceve il reddito di cittadinanza può rifiutare un lavoro e può andare avanti per, anno rifiut per anni rifiutando un lavoro. In altri paesi, quando una persona che ha un beneficio pubblico eh, non accetta un lavoro che gli viene offerto, questo beneficio pubblico viene immediatamente a cadere. Quindi ecco, ci sono anche formule che eh, devono rispettare anche la dignità delle persone, rispettare le esigenze delle persone però che non possono garantire tutto a tutti e quindi qui la, la, la situazione è molto difficile, delicata, e va gestita con equilibrio, va gestita con equilibrio speriamo anche sul fronte dell'opposizione perché sarebbe molto facile da parte dell'opposizione cavalcare appunto la rivolta. Eh sì, è eh certo. Ecco. Un'opposizione in realtà che si è tra l'altro un po' scissa rispetto alla questione perché, appunto, da un lato Enrico Letta ha indetto questa manifestazione di piazza per il 17 di dicembre, mentre Calenda ha detto no, cercheremo di parlarne al tavolo eh, con la Meloni e la ringraziamo anche per la disponibilità perché, appunto, l'opposizione non si fa solamente attraverso moti di piazza, ma anche attraverso una discussione eh, politica. Ecco, vedremo naturalmente come si evolverà eh, la Uh, naturalmente tornando ancora sul reddito dal punto di vista uh, ideologico è, è anche giusto uh, a mio parere ecco, pensare naturalmente a una rivalutazione di, uh, di questa misura e a, a cercare ecco, di uh, rendere appunto da occupabili a occupati uh, quella, quella fascia di popolazione che, che può lavorare. Però appunto il problema è quello proprio di creare dei posti di lavoro, di aumentare i salari e anche il taglio del cuneo fiscale che è stato tanto sbandierato, in realtà nella finanziaria. Insomma, si rivelerà soprattutto una sforbiciata più che un taglio, si parla di, di percentuali ridotte. Ecco, quindi, bisogna anche creare poi il contesto, il tessuto economico tale che permetta ecco, il superamento eh, di, di, di, del reddito di cittadinanza. Noi ce lo abbiamo ecco, questo tessuto economico. Ma di fatto lo abbiamo, lo mm. abbiamo perché eh, noi siamo un'economia, l'economia italiana è un'economia dinamica, un'economia vivace, un'economia che ha dimostrato l'ultimo anno di saper crescere, saper crescere sul fronte interno, valorizzando il turismo per esempio, saper crescere sul fronte esterno con le esportazioni. Ora eh, c'è un'Italia per esempio in cui i posti di lavoro mancano, mancano nei settori di base, mancano nei, nei ristoranti, negli alberghi mancano nei, nei settori turistici, eh, così come mancano appunto delle competenze in settori, nei settori industriali. Il problema è quello di far coincidere la domanda con l'offerta di lavoro, perché l'offerta di lavoro c'è, la domanda c'è, però quello che manca eh, è la competenza, perché molte delle, di chi potrebbe essere occupato non ha la competenza per occupare i posti che vengono offerti. E quindi il problema è quello della formazione, della formazione e della capacità di eh, portare le, le persone che sono occupabili ad avere eh, quelli che vengono avanti gli skill necessari per occupare le posizioni offerte. Ecco, in alcuni casi si tratta anche, per esempio, di agevolare eh, il trasferimento delle persone, perché è, è chiaro che eh, i, i posti di lavoro nel turismo sono soprattutto nelle località eh, turistiche, marine o montane, eh, i posti di lavoro nell'industria sono soprattutto dove le industrie ci sono. Ecco. Quindi non è, non è immediato poter creare delle industrie, delle aree disagiate. Quindi bisognerebbe trovare delle misure anche di accompagnamento, sia dal lato formativo, sia dal lato così potremmo dire logistico, perché le persone possano accettare i posti di lavoro che ci sono. E questo favorirebbe anche eh, l'economia, perché la mancanza di posti di lavoro frena in fondo la competitività delle industrie, la competitività dei servizi, dei settori che sono interessati. Quindi su questo fronte ecco, il, il problema non è un problema unicamente monetario, il, uno dei difetti del reddito di cittadinanza eh, è stato quello di aver eh, diciamo, proclamato il fatto che fosse abolita la povertà, come se la povertà fosse solo una mancanza di soldi, indubbiamente la mancanza di soldi è un elemento della povertà. Però la povertà è anche tante altre cose, eh, purtroppo i poveri hanno anche problemi sanitari, problemi di relazione, problemi di, di, di, di, di, di abitazione e così via. Quindi eh, ecco, la povertà è un sistema complesso che merita la massima eh, dignità, la massima attenzione e che non si risolve erogando dei soldi, che sono certamente utili, indubbiamente eh, sono da sono base. Però è un problema più, più ampio, così come è più ampio il problema appunto dell'occupazione basta dire che una persona è occupabile e c'è un posto di lavoro perché immediatamente quel posto di lavoro venga coperto e, e c'è certo. anche questa complessità in fondo a cui bisogna far fronte però è una complessità che ha dei problemi ma anche insieme delle soluzioni perché eh, creando un sistema di formazione e incentivando le persone a usufruire di questo sistema dell'informazione di formazione perché se non eh, appunto, eh, accetta la, la formazione, non accetta i posti di lavoro, verrà a perdere il beneficio. Ecco, Se non venisse a perdere il beneficio, non avrebbe nessun interesse a essere formata, a cercare un nuovo lavoro. Quindi si tratta di fare un po' un, un contrappeso tra le diverse esigenze, cercando appunto eh, di, di avere poi un equilibrio, di non punire nessuno perché non è questione di punizioni di non premiare nessuno perché non è questione di premi è questione di mettere tutti sullo stesso livello e di far sì che tutti possano concorrere al, al proprio benessere ma insieme anche al benessere complessivo del paese non è una strada facile e qui appunto come dicevi giustamente c'è anche un ruolo dell'opposizione che è importante non ne abbiamo solo due di opposizione ne abbiamo tre, abbiamo il terzo polo abbiamo il PD, abbiamo i 5 Stelle eh sì. che sono ancora abbastanza divisi nella, nella loro opposizione e, e non sembra che possano trovare una forma unitaria per esempio nel, nel, nelle prossime scadenze elettorali, le elezioni regionali in Lazio e in Lombardia. Eh, quindi eh, questo forse favorisce un po' il governo, però rende la stessa opposizione anche eh, in, in fondo più decisa, più forte, più alla ricerca di una propria identità e tre identità eh, diverse appunto certamente rischia di essere un po' in conflitto tra di loro. Diciamo che la, la situazione non è semplice, è complessa, però è interessante, quindi cercheremo di seguirla. Con il eh tempo. sì, no, no, no, sicuramente ecco, mo molto interessante e sempre in, in evoluzione. Eh, in realtà ecco chi ha espresso una posizione particolarmente critica nei confronti eh, della manovra del, del governo Meloni è stato un professore di economia politica di Padova dalle colonne del eh, Fatto Quotidiano. Si tratta di Mario Pomini che mette in correlazione reddito di cittadinanza e flat tax. Ricordiamo per i pochi che non lo sanno sapessero che ecco, la, la tassa piatta del 15% è stata estesa appunto ai professionisti con un reddito fino agli 85 euro. Ecco, dice Pomini, i soldi risparmiati con il reddito di cittadinanza, un miliardo e mezzo, serviranno appunto per finanziare non una, ma bene, tre flat tax. A beneficiarne saranno solo i professionisti benestanti, mentre dalla cuccagna fiscale saranno esclusi dipendenti pubblici. Meloni veste i panni di una Robin Hood, al contrario, che toglie i poveri per dare ai ricchi. È una narrazione che ha un fondo di verità oppure no? Ma un fondo di verità ce l'ha indubbiamente perché eh, questa FLACTAS per i lavoratori indipendenti, per i lavoratori autonomi, è chiaramente una misura che è stata concepita, voluta, dalla Rega come primo passo verso un'estensione di una tax complessiva per tutti i, i lavoratori, per tutti i redditi. Però di fatto per l'anno prossimo eh, i redditi dei lavoratori autonomi, che detto tra parentesi sono anche quelli che hanno una maggiore percentuale di evasione fiscale perché eh, i lavoratori dipendenti non può evadere per, per, per contratto, mentre il lavoratore autonomo, lo, lo sappiamo tutti, quando abbiamo a che fare con un falegname o un idraulico, forse l'evasione è un po' più semplice. Ecco, eh, i lavoratori autonomi sono, sono di fatto eh, privilegiati e non solo i lavoratori autonomi diciamo, eh, più bassi, più, di, con un livello più basso di reddito, ma i lavoratori autonomi fino a 85 mila euro di reddito che indubbiamente fanno parte, se non dei ricchi, almeno del ceto medio. Ecco, quindi eh, questa discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi è un dato di fatto, un dato, un dato reale che non è stato nemmeno spiegato dalla, dalla, dalla Presidente del Consiglio o dal Ministro del Tesoro perché è un dato appunto che è un fondo, un'estensione di quella che è stata la tassa negli anni scorsi voluta comunque sempre dalla Lega che era a fino a 65 mila euro di reddito ecco, poi dopo fare una diciamo un vaso comunicante tra il fatto che si, si tolgono i soldi da una parte e si mettono dall'altra Forse è un po' semplicistico, uh -huh. la manovra è una manovra complessa che prevede appunto qualche risparmio di spesa, prevede dei, delle, nuove, eh, delle nuove fonti di, di intervento, prevede delle nuove fonti di investimento, quindi è una manovra complessa, non metterei direttamente in relazione un taglio con un altro. Di fatto però eh, diciamo, sul reddito di cittadinanza vale quanto abbiamo detto prima, è una, una riforma che fatta con gradualità e con rispetto delle persone direi è importante anche per rimettere ordine e dare un po' di giustizia alla spesa pubblica. Dall'altra parte sul fronte fiscale indubbiamente è, eh, se è un primo passo può andare anche bene, però deve essere un primo passo seguito. A, a, a, stretto giro, a stretto giro di interventi con ulteriori passi che peraltro non sono possibili perché eh, per esempio estendere la flat tax a una platea dei lavoratori dipendenti costerebbe non so quanti ma sicuramente decine di miliardi e quindi su questo fronte non è facile andare avanti e pensare di poter eh, attuare le riforme promesse o proposte del, durante la campagna elettorale. Questa, questa misura di intervento peraltro presenta anche dei riflessi di incostituzionalità perché eh, appunto di, di fronte alla Costituzione che dice che i, i cittadini sono uguali di fronte alla legge crea una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, peraltro eh, confliggendo anche col principio di progressività delle mm -hmm. imposte. Quindi ecco direi che questa flat tax eh, estesa ai lavoratori autonomi forse è uno dei, dei temi su cui le critiche non sono del tutto ingiustificate. Certo, e dobbiamo citare Orwell Gianfranco che diceva che sì, però ci sono alcuni cittadini che sono più uguali degli altri, ecco la famosa frase eh, da uno suo libro famosissimo La fattoria degli animali, <ride> diciamo che ecco, potrebbe essere applicata eh, bene insomma, a, a questa situazione. Eh, Gianfranco, per chiudere, eh, di un governo è particolarmente significativa non solo eh, perché cade in un periodo estremamente problematico eh, sotto la, il profilo economico eh, per l'Italia, ma perché anche dà comunque un'indicazione di base eh, su appunto il, la, la rotta che, che il governo vuole intraprendere da qui, naturalmente, ai prossimi anni. Ci dà un indirizzo. Ecco, eh, quindi ecco, da, cosa che abbiamo capito eh, da questa prima finanziaria eh, del governo? Meloni, qual è l'indirizzo dal punto di vista politico ed economico che possiamo trarne? Ma l'indirizzo forse non è ancora chiaro, mm. non è ancora chiaro perché eh, l'intento del governo se facciamo un po' l'immagine della navigazione è quello più di stare a galla che non di guardare in avanti e guardare verso la direzione stare a galla perché la, la situazione è difficile, i venti contrari sono forti eh, le, le, le, le, non ci sono le condizioni per fare degli interventi, diciamo drastici, di intervento che abbiano una, una caratteristica, che segnino un po' un'epoca. Non siamo a una svolta, diciamo così, dire, liberale, come si, si potrebbe attendere mm -hmm. da un governo di centrodestra. È una, è una svolta in cui c'è ancora molto, molto statalismo, c'è ancora molto assistenzialismo, c'è ancora molto interventismo. E, e quindi si tratta appunto di un governo che cerca di mettere un, un po' eh, diciamo, a, a posto alcune cose che eh, erano restate un po' in sospeso, che forse potevano suscitare delle critiche, però non ci sono dei grandi cambiamenti, non ci sono dei cambiamenti eh, importanti. Tanto eh, e soprattutto Gianfranco non c'è stato uno scollamento così grande ed evidente rispetto all'agenda Draghi alla fine? assolutamente no, non c'è stato, anche perché le contingenze sono tali, per cui gli spazi di manovra, come dicevamo fin dall'inizio, uh -huh. sono, sono molto limitati. Sono limitati anche perché, appunto, c'è un'emergenza di carattere eh, energetico sui costi, c'è un'inflazione che fino a 12 mesi fa non c'era, c'è un problema appunto di crescita sociale che va che va salvaguardato, di crescita economica che va essa stessa salvaguardata e quindi su questo fronte i margini di manovra sono pochi, alcune misure peraltro dello stesso governo Draghi sono state valutate molto positivamente, per esempio l'assegno unico universale per le famiglie, non dimentichiamolo che uno dei problemi più gravi per l'Italia è questo che viene chiamato l'inverno demografico, la, la mm -hmm. necessità appunto di eh, attuare una politica per la famiglia che possa eh, far, far tornare a far crescere appunto le nascite in questo paese, quindi l'assegno unico universale per le famiglie è una delle misure più importanti attuate varate dal governo Draghi e che questa maggioranza ha anzi detto che eh, incrementerà i fondi per questo assegno unico. Quindi c'è una sostanziale continuità e questo in fondo diciamo che è positivo perché non, eh, siamo un paese che non ha bisogno di grandi scorsoni, non ha bisogno di rivoluzioni, ha bisogno di tanti aggiustamenti, di tante manutenzioni, di fare tagliando ad alcune misure che sono state approvate negli anni scorsi, però senza fare delle grandi rivoluzioni, senza pensare che eh, ci si possa essere la bacchetta magica per risolvere i problemi. Ci vuole pazienza coerenza ci vuole capacità anche di ascolto anche ecco positivo che il governo ascolti le, le parti sociali nei prossimi giorni che anche abbia accettato di confrontarsi con, con il terzo pollo di carenda e renzi eh, che hanno cercato stanno cercando di, di, di attuare un dialogo che possa essere costruttivo quindi su questo fronte ecco diciamo il governo ha una maggioranza solida ha sicuramente vinto le elezioni ha tutto il dovere e il potere di governare però eh, non deve essere un potere assoluto ma deve tener conto appunto della realtà del paese, delle compatibilità economiche e sociali che ci sono. Chiarissimo, eh sì. insomma piccoli passi perché come hai detto non, nessuno ha la bacchetta magica e può risolvere una situazione così complessa dall'oggi al domani. Gianfranco io ti ringrazio tantissimo per la tua analisi, naturalmente ci sentiamo presto qui sulle fonti per continuare a parlare insieme perché la situazione è in continua evoluzione, quindi ci sarà molto ancora da discutere. Grazie per il tuo intervento. Grazie mille.